Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mister Camarium Oggi vi presento con questo video un software gratis con cui possiamo realizzare i nostri progetti in uh, grafica 3D vettoriale Quindi seguite questo video, iscrivetevi se non l'avete già fatto mettete un bel like e aiutate anche i vostri amici a iscrivervi fatigli vedere praticamente come si fa A questo punto sigla! Quindi, come vi avevo detto, adesso vi presento il sito con il software con cui possiamo realizzare i nostri progetti. Come potete già vedere, io, questo sito, già lo uso già da tempo per realizzare i componenti che utilizzo per la stampa 3D. Come funziona? La registrazione è totalmente gratuita. Una volta entrati in questo sito, e non mi so pronunciare, come si dice? TICE CAD che è un software dell'autodesk, in descrizione vi metterò il link allora andiamo in crea nuovo progetto davanti a noi si presenterà il piano di lavoro dove possiamo inserire direttamente i pezzi eh, che abbiamo qua sulla destra già eh, fatti, dobbiamo soltanto estrudirli e dargli le misure quindi prendiamo ad esempio il cubo lo posizioniamo qua a centro Qui abbiamo i quattro angoli dove possiamo metterci eh, le misure. Lo possiamo fare sia con il mouse o direttamente con la tastiera e dargli una misura precisa. La lista è piena di componenti da poter utilizzare, compresa la funzione eh, testa. Ci sono altre funzioni, basta eh, premere sulla finestra a tendine e possiamo trovare nello specifico anche eh, le lettere singole oppure possiamo andare sui simboli o ancora eh, sui connettori altre forme e poi ci sono anche quelle eh, create dalla uh, community ovviamente se siamo, se siamo bravi possiamo creare anche noi dei componenti e inserirli nella community non so bravo in inglese allora torniamo al pezzo che abbiamo realizzato facciamo finta che vogliamo bucare questo pezzo, qui se vedete ce ne sono due in forma eh, trasparente, quindi prendiamo questo qui, il cilindro lo posiziamo qua così al centro, gli diamo una nuova, facciamo così, poi dopo, ecco qua, allora basta fare solo così, basta premere i due componenti tenendo premuto il tasto, Uh, maiuscola il cosiddetto fa, tasto anche shift 1 e 2 e si va qua sopra a gruppa ecco qua adesso vedete il componente è stato bucato oppure in alternativa allora torniamo indietro con CTRL z si può anche rimanere così quando verrà esportato avremo comunque la parte bucata però se noi preferiamo avere più un'idea ottica di quello che eh, sta succedendo possiamo fare anche in questo modo eh, bucare unendo i due componenti oppure possiamo rimanere eh, con la funzione eh, vuoto all'interno e questo è per quanto riguarda come bucare il, eh, la forma ovviamente eh, si possono fare tantissime cose questa qui ad esempio se dopo averlo fatto come solito lo vogliamo svuotare basta cliccare sulla forma e poterlo svuotare la stessa cosa vale anche con i cinghi che abbiamo messo all'interno lo possiamo rendere solido o svuotarlo questo vale anche per gli altri componenti qui per per, per essere più pratici eh, l'autodesca inserisce già questi due componenti trasparenti, però tutti possono diventare trasparenti allora detto questo eh, mi mostra anche come è possibile spostarlo all'interno dello spazio se vedete qui in alto a sinistra Abbiamo la possibilità di ruotare il componente come eh, meglio ci aggrada o come lo vogliamo utilizzare. Allora, cancelliamo tutto e vediamo un po' come poter spostare i pezzi. Torniamo di nuovo a cubo, ok. Allora, abbiamo detto i quattro angoli servono per regolare la dimensione. Per spostarlo nello spazio, qua in alto, se vedete, c'è una specie di eh, piramide tenuto tenendo premuto con il mouse lo possiamo spostare in altezza Infatti, se andiamo sulla visualizzazione frontale vedete è stato spostato in altezza qua mi posso spostare anche nei lati ancora in alto e sotto per ruotare il pezzo se vedete sul, sulla forma c'è le due freccette che che si basso da entrambi i lati con il mouse mi posso posizionare e ruotarlo lo posso fare anche a manuale basta tenere premuto qua sullo 0 e gli do una misura precisa allora, andiamo più ecco qua ecco il cubo ruotato in uno spazio se vedete il programma è molto semplice non è difficile da utilizzare l'interfaccia è in italiano non c'è bisogno sinceramente io lo uso già da un bel po' non ho avuto problemi di andare eh, sui forum a cercare qualche suggerimento o altro anzi un po' per volta sperimentando eh, come utilizzare questo programma sono riuscito a crearmi eh, i miei tipo questo qua in un video precedente l'avete già visto il porta l'ho realizzato proprio con questo programmino qua è vero che ho utilizzato una, un modello già preesistente io ho solo modificato eh, come ho detto nel video utilizzando i cuscinetti più grandi ho dovuto anche allargare eh, praticamente il supporto ecco qua caricato io questo modellino qua l'ho trovato in rete, io non ho fatto altro che aggiungere lo spessore per i cuscinetti. Adesso non so se riuscite a sentirlo dal microfono, io sto eh, portando in stampa eh, questo modello qua. Poi nel prossimo video vi spiegherò eh, che cos'è questa nuova modifica che sto portando alla mia stampante. Potete intuire da un video precedente che qua ho aggiunto un soffietto. Eh, per il resto poi quando andrò eh, a stamparlo e a provarlo potrò fare un altro video e spiegarvi l'utilità quindi eh, vi lascio a, a una buona giornata spero che questo programma sia utile come lo è, lo è stato utile anche eh, per me eh, non dimenticate di aggiungere un like e di condividere questo video arrivederci